oggi insieme andremo a realizzare il poncio costi è diventato ormai un tormentone <ride> questo punto ma vi piace talmente tanto e me l'avete chiesto eh, talmente in tante che non potevo non farvi anche il poncio dalle eh, foto di presentazione avrete visto eh, quanto è grande, quanto è bello e la vestibilità di questo poncio, perché è eh, molto molto bello da portare anche con le punte laterali e non la classica punta davanti e dietro. Ma quello è soltanto un modo di portarlo. Il poncio è un poncio classicissimo. Il punto è quello della uh, Costi. Vedete il classico rombo con gli aumenti. Niente di difficile. Io direi che passiamo alla lista dei materiali. Come prima cosa io ho usato il filato Fluff. Creative Fluffy di Rico Design. Vi vado subito a dire le caratteristiche del filato: sono 150 grammi per 420 metri. Un ciletto consigliato, il numero 4. Io ho usato il mio poncio come vedete, è molto grande, quindi ho usato due cakes, eh, quasi e mezza, due cakes e mezza, diciamo così. E eh, in totale, vi dico che sono 4,8. Ho usato sui 1100 metri di filato. Ecco, diciamo che se non avete lo stesso filato, potete orientarvi più o meno sapendo che sono sui 1100 metri. Poi ho usato un uncinetto numero 4. E eh, ho usato un filato pelliccioso. Io avevo questo in casa e, siccome dovevo fare solo una rifinitura, l'ho utilizzato. Vi lascerò però in descrizione il link per il filato pelliccioso che potrete acquistare insieme al Fluffily da Merceria Italia Artisan. Voi sapete che io tutti i miei materiali li acquisto lì, e quindi vi lascio anche il link per l'alternativa al mio filato pelliccioso direi che possiamo passare al tutorial il multiplo per il nostro poncio è di 24 catenelle come sapete il multiplo della costi è di 12 catenelle ovviamente il multiplo del poncio dovrà essere di 24 perché abbiamo due lati quindi andiamo a calcolare nell'insieme il multiplo di 24 io ho ehm, già fatto per l'appunto due multipli quindi qua ho avviato un numero di catenelle assolutamente irrilevanti perché è un campione vi dico però che per il progetto originale 96 catenelle quindi per il progetto originale ho avviato 96 catenelle ora io qua ne ho avviate solo 48 per fare un piccolo campione del progetto Cosa ho fatto? Mi sono già segnata al centro, quindi quando sono arrivata alla mia eh, catenella centrale, nel vostro caso dovrà essere la catenella numero 48, se usate il mio stesso numero di catenelle, io eh, qui ovviamente ho segnato 24 perché sto facendo un campioncino, alla metà mi sono già posizionata un marca punti, così da non dover poi contare per vedere se eh, ho le maglie giuste, però calcolate che... Essendo un multiplo di 12, sapete che avete due, um, mo, due disegni all'interno di ogni lato nel caso di eh, 96 catenelle, ne avete 4. Quindi, se non volete segnare col marca punti, potete tranquillamente calcolarveli. vado a chiudere in cerchio, in questo modo e parto con la mia lavorazione quindi 1. 2 3 catenelle saranno la prima maglia alta ora vado a fare una seconda maglia alta nella maglia successiva e una terza nella catenella dopo facciamo il modulo da 3 una catenella di separazione salto una catenella sottostante e ricomincio a fare i miei moduli da 3 quindi inizio tranquillamente col mio eh, con i miei moduli appunto granny sapete che abbiamo iniziato in questo modo il disegno della costi quindi sempre con il punto granny catenella di separazione di nuovo salto una maglia sottostante e vado a fare di nuovo nelle tre catenelle successive il mio modulo da 3. 2 e 3 catenella di separazione salto la maglia sottostante di nuovo vado a fare un modulo da 3 maglie alte lavorando una alla volta le 3 catenelle sottostanti proseguo fino all'angolo arrivati al marker dell'angolo non facciamo altro che due catenelle invece che una di separazione saltiamo la catenella con attaccato il marker e procediamo in quella successiva a fare i nostri moduli da tre maglie alte faremo questo e poi continueremo esattamente specularmente quindi come lavorato dall'altra parte fino ad arrivare alla fine del giro arrivati alla fine del giro abbiamo una catenella da saltare carichiamo il filo sull'uncinetto andiamo nella terza catenella di inizio giro e creiamo una maglia alta così da rimanere già al centro della nostra lavorazione controllate che il lavoro sia dritto al momento della chiusura mi raccomando perché se è storto poi vi si arrotola quindi ora partiamo col secondo giro mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta rientro nel foro sarà il nostro angolo e vado a fare altre due maglie alte per un totale di 3 2 catenelle di separazione, entro nel prossimo foro che mi si presenta e vado a fare 2 maglie alte. Lavoro le 3 maglie del blocco sottostante, 1, 2 e 3. E due maglie nel prossimo foro: una e due, come vedete, abbiamo già iniziato il primo rombo, 2 catenelle di separazione, vado a fare nel prossimo foro, tra i blocchi da tre maglie alte, vado a fare 3 maglie alte: una due tre due catenelle di separazione nel prossimo foro due maglie alte una e due lavoro le tre maglie alte sottostanti una due e tre e nelle maglie che seguono vado a lavorare 2 maglie alte così ho creato il mio secondo rombo 2 catenelle di separazione e come vedete qui sotto c'è il marker quindi questo è l'angolo nell'angolo vado a fare 3 maglie alte 2 catenelle di separazione ed altre tre maglie alte ora faccio 2 catenelle di separazione in uscita dall'angolo nel prossimo foro 2 maglie alte andiamo a ricreare il nostro prossimo rombo lavoro le tre maglie sottostanti una due e tre e nel foro che segue due maglie alte 1 e 2 2 catenelle di separazione prossimo foro 3 maglie alte 1 2 E 3 2 catenelle di separazione prossimo foro 2 maglie alte 1 2 scusate 2 lavoro le tre maglie sottostanti 1 2 e 3 nel prossimo foro 2 maglie alte 1 e 2 2 catenelle di separazione siamo arrivati all'angolo ne avevo fatto solo metà all'inizio vado a fare l'altra metà con tre maglie alte 1 2 e 3 per chiudere l'angolo Carico il filo sull'uncinetto, vado sulla terza catenella di inizio giro e creo una maglia alta, così da rimanere già al centro del nostro angolo. Come vedete abbiamo iniziato la nostra lavorazione, ho creato già la punta. Ora si prosegue come la maglia Costi, però per chi non ha seguito il tutorial della Costi io comunque vi faccio vedere i punti fino ad arrivare alla nuova ripetizione ora posso tranquillamente togliere il marker perché non mi serve più avendo io adesso l'angolo ben mm, definito non ho più necessità di avere il marker e quindi procedo in questo modo quindi parto col terzo giro 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta e l'angolo sarà sempre fatto nello stesso modo quindi 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte ora noi ne facciamo solo metà perché l'altra metà la faremo in chiusura giro 2 catenelle di separazione saltiamo ovviamente le tre maglie sottostanti andiamo a lavorare nei fori e facciamo 2 maglie alte Lavoro le sette maglie sottostanti, una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. E nel foro che segue vado a fare solo due maglie alte le nostre maglie del rombo così sono diventate 11 2 catenelle di separazione per saltare il modulo da 3 sottostante carico il filo e ripeto quello che ho fatto qui 2 maglie alte nel foro Lavoro le sette maglie alte sottostanti, una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette nel foro che segue 2 maglie alte e sono diventate 11 anche queste 2 catenelle di separazione e vado a fare l'angolo con 3 maglie alte 2 catenelle di separazione e sempre nello stesso foro 3 maglie alte abbiamo così fatto l'angolo ecco qui ripeto da questo lato quello che ho fatto su questo lato una volta arrivati al termine del giro ho fatto le due catenelle rientro nell'angolo dove avevamo fatto solo 3 maglie alte e faccio le tre maglie alte che mancavano 2. E 3 getto il filo sull'uncinetto entro nella terza catenella di inizio giro e faccio una maglia alta così da rimanere al centro del nostro angolo ed ecco qua che siamo arrivati al secondo giro del nostro poncio costi ora iniziamo col terzo giro ed è il giro che un po eh, abbiamo fatto all'inizio quindi 3 catenelle per alzarci e l'angolo lo faccio sempre nello stesso modo, non vado a ripetervelo ogni volta perché sapete che sono 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Ad inizio giro ne facciamo solo mezzo, quindi solo 3 maglie alte. 2 catenelle di separazione, entriamo in questo foro, siccome noi siamo già alla parte più larga del rombo che è quella da 11 maglie adesso dobbiamo andare a diminuire e quando andiamo a diminuire sulle 11 maglie sappiamo che dobbiamo mettere qui la punta del prossimo rombo quindi qui facciamo 3 maglie alte invece di 2, come fatte fino al giro precedente 2 catenelle di separazione Salto le prime due maglie e vado a lavorare nella terza e vado a lavorarne sette. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei. 7 saltiamo ovviamente le due restanti con due catenelle vado nel prossimo foro e faccio tre maglie alte 1 2 3 2 catenelle di separazione salto le prime due maglie sottostanti una e due nella terza maglia alta e quindi vado a lavorare le sette maglie alte centrali del modulo da undici sottostante salto le due maglie finali con due catenelle e nel foro che precede l'angolo faccio tre maglie alte. Una, due e tre. Due catenelle di separazione, faccio l'angolo, dopodiché vado a ripetere sull'altro lato quello che ho fatto fino ad ora. A fine giro vado a chiudere l'angolo come fatto fino ad ora. Quindi carico il filo sull'uncinetto. Vado nella terza maglia di inizio giro nella terza catenella. Scusate, di inizio giro e chiudo con una maglia alta e quindi siamo dunque giunti, vedete, alla conclusione di un altro giro. Partiamo con il prossimo. L'angolo sempre nello stesso modo. Due catenelle di separazione prima di proseguire volevo eh, dirvi una cosa ehm, volevo fare una specifica molte di voi non hanno la mano regolarissima e tende poi la punta a girare verso sinistra in questo caso se la mano non è proprio bella regolare che rimane sulla maglia precisamente eh, girate il lavoro ad ogni eh, inizio e fine giro in modo che la punta non tenda a voltare verso sinistra quindi in questo caso io dopo le 3 catenelle avrei voltato il lavoro e sarei tornata indietro questo è un campione. Io vado tutta nella stessa direzione, non importa anche se dovesse spostarmi la punta, non mi crea nessun problema. Però, se vedete che a un certo punto la punta tende ad andare verso sinistra, eh, la lavorazione va girata, altrimenti vi verranno le punte storte. Non a tutti vengono le punte storte eh, perché c'è chi la maglia la prende bene sulla maglia e non prende la catenella, allora in quel caso non storta, però io questa specifica ve la devo fare perché poi se vi vengono le punte storte almeno sapete qual è la motivazione. Continuiamo quindi, ho fatto le due catenelle di separazione, procedo con fare due maglie alte in questo foro, una e due a questo punto questa è la punta del nostro rombo io devo andare ad ingrandirlo quindi lavoro tutte e tre le mie maglie sottostanti due maglie alte nel foro che segue due catenelle di separazione salto le prime due maglie del uh, disegno sottostante una e due nella terza vado a lavorare le maglie centrali le tre centrali vedete erano 11 nel giro sotto ne abbiamo lavorate 7 in questo giro ne lavoriamo 3 quindi ad ogni giro vanno tolte 4 maglie due prima e due dopo il modulo che andiamo a eh, costruire due catenelle di separazione di nuovo questa è la punta di un rombo devo ingrandirla facendo due maglie in questo foro lavoro tutte e tre le maglie sottostanti una 2 e 3 2 maglie nel prossimo foro così il rombo si è ingrandito avendo un modulo da 7 2 catenelle di separazione salto le prime due maglie vado a lavorare le tre centrali 1 2 3 2 catenelle di separazione di nuovo questa è la punta di un rombo devo andare ad ingrandire 2 maglie alte lavoro le 3 maglie sottostanti e 2 maglie nel foro che segue 1 e 2 2 catenelle di separazione vado a fare il mio angolo ripeto eh, la stessa lavorazione dall'altro lato fino alla chiusura del giro arrivati al termine del giro noi ora dobbiamo andare a fare quello che avevamo fatto nel primissimo giro quindi andiamo a ripetere semplicemente quello che abbiamo già fatto vi faccio vedere comunque il giro però vedete adesso appoggio qua il lavoro e vedete che abbiamo il rombo intero stiamo costruendo i rombi di aumento questi sono i rombi d'aumento perché siamo partiti con due rombi nel caso del mio campioncino eh, voi i rombi dovreste averne quattro all'inizio se seguite le mie stesse misure e i miei stessi eh, punti iniziali eh, al fine di questi due rombi quindi andiamo quando andiamo a stringere questi due rombi i rombi diventano tre poi quando chiuderemo i rombi diventeranno 4, poi diventeranno 5, poi diventeranno 6 e così via perché noi dobbiamo andare ad ingrandire il lavoro. Avete visto che messo in questo modo eh, somiglia molto molto alla costruzione della mia maglia Amelie? Benissimo, potete tranquillamente farci anche una maglia a con questo punto, perché qualsiasi poncio può essere adattabile alla maglia Amelie. Veramente verrebbe un amore fatta con questo punto perché avreste. Per l'appunto tutti i rombi belli dritti davanti, la manica con la punta e poi chi ha fatto a Melì sa che a un certo punto deve semplicemente chiudere e proseguire con la lavorazione in circolare senza più gli aumenti. Io ve lo do come suggerimento perché so che a Melì piace tantissimo e so che quando faccio un poncio la prima cosa a cui voi pensate è proprio la maglia a Melì. Vi faccio vedere però ancora questo giro. Una volta fatto l'angolo e le due catenelle di separazione, nel primo foro vado a fare due maglie alte. Lavoro le sette maglie alte sottostanti. 7 2 maglie alte in questo foro 1 e 2 2 catenelle di separazione che ci servono per saltare queste tre sottostanti e nel prossimo foro 2 maglie alte vedete stiamo arrivando alla larghezza massima del nostro rombo e ovviamente si salta la punta del rombo successivo perché poi ne inizieremo qua dentro un altro proseguo così per il resto del giro quindi le 7 maglie alte diventano 11 e salto con 2 catenelle le 3 maglie alte della punta finale del rombo sottostante procedo così per il resto del giro siamo arrivati alla fine del mio campioncino perché obiettivamente adesso il lavoro prosegue sempre nella stessa maniera dovete ripetere sempre gli stessi punti quindi i giri come li ho uh, fatti io dovete andare avanti quindi sopra all'ultimo giro che abbiamo lavorato insieme dovete ne più né meno lavorare il secondo giro quindi vi ritroverete sempre con il secondo giro di lavorazione quindi qua andiamo a rimpicciolire il rombo qua andiamo a posizionare la punta del rombo nuovo quindi dal, si ripete dal secondo giro in poi e saranno sempre questi i giri di ripetizione ora eh, vi faccio vedere come ho agganciato il filato eh, pelliccia perché a seconda del filato che voi andrete ad utilizzare dovete un po' calibrare la rifinitura questo è un filato che io ho lavorato con lo stesso uncinetto, quindi il numero 4 e l'ho lavorato su tutte le maglie che io ho uh, a disposizione. Se voi usaste un filato più grosso di questo e quello che vi vado a suggerire probabilmente è un pelino più spesso e quindi dovreste uh, usare un uncinetto mezzo punto un punto più grande andrete a lavorare eh, non su tutte le maglie ma magari saltandone una magari farete una maglia bassa ne saltate una una maglia bassa ne saltate una e così via e magari negli spazi in questo caso io ho sempre fatto una sola maglia negli spazi, però andrete a eh, vedere quante eh, ve ne stanno. Perché? Perché se no il bordo del vostro eh, poncio eh, tenderà ad ondulare, quindi sfarfallerà. Se voi guardate il mio non sfarfalla, adesso ve lo faccio vedere. Come potete vedere, il uh, bordo del mio poncio non fa un effetto tutto grinzoso e arricciato, ma è perfettamente dritto. Quindi, io vi suggerisco uh, caldamente, se usate un filato più grosso del mio, di saltare qualche punto affinché non faccia proprio quell'antistetico uh, movimento ondulatorio che rende il poncio. Uh, non bellissimo, ecco come potete vedere io ho lavorato a giri di andata e ritorno, quindi ho fatto un dritto, un rovescio, un dritto, un rovescio e vedete che le mie punte sono perfettamente dritte. Il mio rombo non tende verso sinistra e le punte del mio poncio non tendono verso sinistra, quindi vi consiglio caldamente anche questa cosa: quindi di voltare il lavoro ad ogni Uh, giro di lavorazione Lavorando sì in circolare Ma con giri di andata e ritorno Proprio perché acquisisce uh, Una uh, Linea più pulita Parto io ora Con farvi vedere la rifinitura Parto da un punto qualsiasi Perché tanto il filato pelliccioso Non, uh, non permette che si veda Inizio e fine Quindi mi aggancio Con Una Ecco catenella tenendo dentro anche la codina così me la vado a fissare dopodiché rientro e mi faccio la maglia bassa ora lavoro tutte le maglie sottostanti con una maglia bassa in questo modo È semplicissima la rifinitura è solo estetica non ha una lavorazione particolare è proprio soltanto per rendere eh, un po più sfizioso il poncio non è neanche necessario ai fini del poncio eh, quindi se non vi piace il filato pelliccioso non lo avete non lo volete acquistare non vi interessa perché comunque ne va pochissimo e eh, ne andranno forse un 5 metri di filato pelcioso, non, non occupa tanto non, non ne consuma tanto potete tranquillamente finire il poncio normalmente senza rifinitura nei fori io ne faccio uno solo di di punto basso dopodiché lavoro di nuovo tutti i punti in questo modo sono all'angolo vedete li ho lavorate tutte le maglie anche quelle dell'angolo nell'angolo faccio una due e 3 maglie alte maglie basse scusate ne ho fatte 3. se volete potete fare una maglia una catenella una maglia se volete ne potete fare 5 perché volete magari la punta più pronunciata vedete voi l'importante è che eh, non arricci proseguo con le mie maglie prendetele tutte altrimenti poi magari vi viene qualche punto fatto male sempre una nei fori e una su ogni maglia sottostante se il mio filato fosse più grosso magari farei una maglia una la salto una maglia una la salto insomma come meglio credo perché è solo un giro di rifinitura se volete la pelliccia più eh, alta potete tranquillamente fare maglie alte invece che maglie basse potete tranquillamente fare mezze maglie alte eh, come eh, desiderate voi però vedete che non arriccia rimane bello Posato il lavoro senza che faccia questo lavoro perché se no se tirate troppo fa questo lavoro invece vedete è appoggiato e il lavoro procede in maniera molto lineare senza eh, alcuna eh, alcun problema faremo la stessa cosa sulla parte sopra sul collo tenete bene presente sul collo che eh, se volete che la punta rimanga così io vi consiglio di nel caso eh, stiate lavorando più punti nel foro di farne solo una di maglia qui dentro quindi lavorate tranquillamente queste maglie qui ne lavorate una sola e poi proseguite lavorandole tutte come fatto qui sotto ora mi sposto sul progetto originale e naturalmente ci salutiamo eccoci qua sul mio bellissimo poncio costi finito io ringrazio sempre l'amica costanza clivio Fernandez perché senza di lei questo punto non l'avrei mai trovato e ci sto facendo veramente un sacco di cose bellissime io alla fine del mio lavoro vado ad applicare una mia etichetta eccola qua di fungo label personalizzata infatti c'è scritto creando con luci è una di quelle che si piega e rimane molto discreta molto carina graziosissima da una parte infatti c'è eh, scritto creando con luci dall'altra parte c'è scritto handmade quindi è, è una mia etichetta personalizzata in ecopelle si può mettere in lavatrice insieme al poncio a 30 gradi non si rovina bellissima questa etichetta vi lascio il link in descrizione anche di queste bellissime etichette un'altra uh, idea e eh, spuntino che volevo darvi è che se volete portarlo con la punta davanti potete prendere e mettere magari a quest'altezza un bel bottoncino in modo da avere la, la lo spazio per fare uscire il vostro polso e tenere fermo il poncio ma non andare a togliere troppa larghezza al uh, poncio stesso quindi potete anche arricchire con un bottoncino una, un fiocchettino quello che volete per tenere chiuso io il poncio lo indosserò penso più <ride> portato con la parte piatta davanti e le punte laterali quindi non vado ad applicare il mio bottone il mio poncio è finito, vi lascio tutte le misure la lista dei materiali, i link allo shop Mercerie Italia Artisan e allo shop Fungolabel per le etichette in descrizione, quindi metri, misure, filato, link ai filati, anche di quello pelliccioso. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao da Luci, a presto, baci!